Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Daniel Fix e Marco007 siamo tornati su Mario Probably's Kingdom Ballo in questa puntata faremo il livello 5 e 6 penso No uh, Spesso devo cancellare delle cose Cosa la tua cronologia? Questo oh, oh, oh. Questi due che intanto li abbiamo già pubblicati Ok, ora metti schermo intero così riesco a Okay. ok Allora uh, Se non sbaglio Sì uh, Di qua dove si va invece Qua si va, in in in uh, qua in si va già ah. alla al al Non me ne sono accorto <ride> ah, ehm, Questo è il livello 5 è Perché? c'è c'erano i soldi dietro di me Non ho capito Beh. Ah ok Forse spawn Qui no? ci spiega un'altra meccanica del gioco Cioè non meccanica diciamo Questa volta ci trovo più in alto rispetto ai nemici Sabatevate che poteva... <ride> Siamo arrivati. <ride> Sapevate che potete ottenere un bonus danno nel caso riuscite ad attaccare dall'alto? Colpite i nemici ah. da questa posizione privilegiata e lo scoprirete da soli. Esatto. Io non lo sapevo. Come no? Vabbè, <ride> non mi ricordavo. Eh, attaccando da dall'alto rispetto al nemico, avrete un bonus attacco come ha detto Vipo. Quindi Vabbè. abbiamo due zighi, tre zighi e un paio di balzellosi. Quindi non sarà niente di che. Però oh. se lo attacco da qua, e se dovessi fare. Detto. Ecco Gli eh, fai praticamente quasi tutta la vita Con un solo colpo E inoltre l'altro ovviamente avete più possibilità di colpirli mm. con, con, gli... uh, cioè, con il critico gli fai la vita Sì eh, Però per prima cosa direi che andiamo in avanza scoperta Con Rabbid um, Vai comunque attento al numero di turni Sempre Perché? Perché eh, poi non ti platina il livello Come mai? Non me lo platina Oh, il, il numero di turni, devi stare attento al numero di turni. Vabbè, ammazzarlo no. subito. Mm, sinceramente non voglio ammazzarlo, mi sta simpatico. Mm. Uh, però, al contrario suo, i, i brazellosi no. Quindi devono morire tutti. Uh, nessuno che ha al 100%. Potrei entrare nel tubo, aversi allora, avuto vediamo. un balzelloso al 100%. No, allora questo fa meno danno. Uh, quanto danno fa lui? Ancora di meno? No, Rabbit Peach fa meno danno quindi Beh uccidiamo. non importa Sì sì, importa Buah. Ah si, sì, ok, ora, ora vai con uh, il coso Scuso perché le assorbirà tutti i danni Adesso cerchiamo di uccidere questo Ecco, ti pareva Vabbè, Vista mm. dell'errore perché ci servirà Visto che andranno tutti verso Rabbit Peach E poi uh, con lui facciamo più o meno lo stesso uh, Ci mettiamo dall'altro lato però Adios, ok, no. meno male che non si è attivato Mario, <ride> non è che l'ho shottato. però ah. se, sì, se si sì. fosse attivato Mario cioè mi sarei arrabbiato non poco Bene, ma diceva che amici. col critico non l'avresti potuto uccidere sì, sì, non ti dice se lo puoi uccidere col critico, ti dice se lo puoi uccidere con i colpi normali, il critico poi oh. si aggiunge e nel caso lo puoi uccidere Ok, Mario è sì. esposto però non fa niente, non mi fa nulla Avrei voluto che avessi usato la vista dell'ora che sui balzellosi, però non importa. Ah, ma mi attaccano tutti, giustamente. Cioè, ho messo Rabbid Beach là e non attacca nessuno. <ride> Un po', vabbè. Poi pure Rabbid League è stato attaccato. Un po' strani, sono questi Rabbids. Vai, finisci quel balzelloso. No, mi metto qua, dovrei stare a posto. Vediamo, ma loro li posso prendere? No, sono troppo lontani. Eh, allora metto qua, dai, non fa niente Quindi, uccidiamo questo balzelloso Speriamo Ma anche no Ma ah. Come, cioè non l'ho spinto da nessuna parte, ha fatto l'effetto No, ha fatto l'effetto Come, non hai visto? Visto non lo hai? Non c'era il coso lì spinta Non c'è nessun tubo nei paraggi che posso usare Ah, Uh, allora in questo caso Andiamo da Mario un attimo E uccidi finalmente per ziggy Rizzig Il Maledetto uh, Ops, ho sbagliato giuro ho sbagliato Non lo volevo fare eh, non fa niente Se vado qua Scivola lo zig è già il barzelloso. Aspetta aspetta Ah da allora qua posso colpire quello da 10 pv Ok Quindi tecnicamente se mi metto qua Cioè sono tutti bassissimi di vita praticamente Quindi allora tu muori subito Non devi attaccare a quello da 10 pv Sì lo so ma questi sono più fastidiosi Mario dovrà subire un po' di danno. Guarda 10 era comunque. Un Tanto qua non si può muovere quindi. Non può scappare da me. Oh oh oh ah oh, ah oh. Però ti può attaccare Al 100% pure. Oh no, mi può attaccare al 100% Fammi prendere i soldi poi switchamo a Mario. <ride> Bellissimo Mario <ride> Mario uh, indossa un po' di verde oggi, non so perché. <ride> Uh, dead. E anche qualche eh, feature del corpo un po' strana Niente, <ride> poi le orecchie Adios Perfetto Battaglia completata in mezzo, cioè metà Ho dei metà tubi del... richiesti Perfetto Perfetto Adesso allora, vai devi... indietro, sì, torna indietro so, eh, Soldi prima di tutto Devi prendere il tubo Quella moneta lassù non mi va di prenderla però mi sa che sono costretto Posso, possiamo scendere. Tu, tu hai detto che volevi tornare indietro per vedere cosa avevi fatto Cioè cosa, se avevi mancato qualcosa Eh no c'erano monete dietro me, Dov'è che si eh. va? Eh, magari non scendevi Si andava più, si andava più avanti ah. Pensavo si sì, Siamo partiti all'alto noi No Ok Ecco vedi ci sono i soldi lì Quindi non... Prendi il ah, um... respawn com'è? Ok, no, no, no Poi prendi i soldi e basta Va bene, calmo, bro Se non vuoi che torni indietro, cioè me lo dici Bene, andiamo avanti Mario, mm -hmm. un pochino basso di vita però Ok, ok, ok, puggetto. allora prendi i soldi Mmm, no. mm, chissà Perfetto. quando Quando è che stanno le cure di solito nei videogiochi Prima di un boss e, no, invece... Prima di Luigi. e invece Guruigi Perché è lui il boss in realtà Esatto <ride> no. Pensavate che Luigi fosse un nostro amico In questa avventura Vi sbagliavate Adesso il grande Luigi sniper Vi, vi distruggerà Ah no aspetta C'è Spawny Aspetta Luigi pianta Rabbid Spawnino, ti prego non fondere Luigi con un Rabbid è, è già andata male una volta <ride> <ride> Non so quante volte potrebbe andare meglio di quelli <ride> Rabbid Luigi <ride> Tipo c'è Luigi quello lì E poi c'è Rabbid Luigi quello, la versione nuova Che è il redesign <ride> ah, Rabbid Luigi eh, Rabbid Luigi il primo Non è proprio Questo è Pipino Piranha Piranto Pirabid Un gaglioffo con radici Esatto ragazzi boss. Il primo mini boss del gioco Significa che siamo a metà Del primo capitolo yeah. Esattamente a metà Perché questo gioco Li divide così i capitoli Quindi E poi 10 Il boss uh, Finale centro, del capitolo. Centro battaglia Mezzo secondo Voglio capire No ancora in abilità, Però arma uh, No Team No uh, <ride> Che vuoi fare con il team? <ride> no tipo Era apparso Luigi Vai <ride> Mario Io sono qui se vuoi Luigi no, è tipo scappato <ride> Sì Luigi è scomparso Dall'esistenza Poi riapparirà dopo Uh, abbiamo un paio di zighi qua in giro, abbiamo i blocchi che dovremmo usare principalmente per... per, per... Con questo anno mi piace che non mi ha fatto curare totalmente prima della battaglia, adesso ho Mario che ha 100 <ride> pv E lui ha 300 pv che non sono così tanti però se contate che fa un bel po' di danni Razza ustione 50 danni, praticamente ci trisciotta Mario In più dà appunto, quindi è un bel casino, ha... Uh, allora, ma se uccide il, il boss non sì. uh, gli altri... E eh, mi sa che respawnano ogni tanto i... nemici <susurra> <susurra> eh, Anche se mi mettete negli angoli dei blocchi, se si attivano mi sa che funziona quindi è meglio non... Sì, è no 3x3 l'aria. Se metto qui non ho visione su quel rabbit là sopra. È un bel casino. Eh, vediamo. Ah posso entrare nel tubo Perfetto Entriamoci allora C Il bonus altezza ci servirà Più di Di Di Di Di Di, di, di, di. Quindi ci mettiamo qui <ride> di, Cerchiamo di, di eliminare di, questo rabbi Rispetto al bonus altezza Questo rizzig Ok tu muori Possibilmente spingilo giù Perfetto è morto Perfetto uh, Non mi serve L'abilità Quindi uh, Vediamo di andare dall'altro lato adesso Mario fai un bel balzo qua sopra uh, Dove sta lo zinghi? No Sarà lì Ok, allora Mario mi sa che dovrà Andare un po' più in avanzcoperta scoperta No, no, non voglio Mario mi muore se lo faccio Ah, comunque sia vi può attaccare da ovunque la pianta pirabide, quindi Serio? Sì Scusa, sì. sì, sì, se guarda siete, Anche se siete dietro la copertura vi può attaccare sì, da ovunque Questa è tattica Guarda il razzo Tipo Oddio Sì e ignora le difese perché si alza semplicemente. Quindi, eh, sì, non importa proteggerci dalla pianta. Ma importa... eh, le difese tipo lo scudo funzionano. Sì, quindi vi consiglio. Perché non la posso attaccare da qua? Madonna, sì, Perché ne... sta lì la, la, la, la copertura. Ok, se mandassi avanti, Robin Peach, allora, Robin Peach si deve prendere la maggior parte dei danni. Quindi, la devo mettere qua. Probabilmente il, il meno, meno mappa, probabilmente il punto meno sicuro della mappa Probabilmente Perché l'hai messa a lei Perché quella... esiste questa cosa qui Chiamata a meno 40% danni mm -hmm. E... Può attaccare qualcun altro No Allora spariamo la copertura senza motivo Sicuramente farà qualcosa e adesso Mario dovrà saltare sulla pianta, oh, vero non si può. Quindi, noi ci mettiamo esattamente qua al lato. Esattamente. Qua la sì, sì, qui eh, eh, eh, Quindi, eh. dovrei essere sicuro. Sì, Ma scusa, sì. quindi le coperture sono completamente inutili. Servono contro gli altri rabbit, mm. praticamente. Ok, quindi ci mettiamo qui. Eh, colpiamo. Non l'ho milato che è una uh, cosa buona. Se muore uno dei, dei personaggi nuovi eh, automaticamente togli, il perfetto. Sì. Ok. Uh, ora che abbiamo messo Mario Quella visuale dell'eroe E non ho mielato il nemico Qui ci sono soldi E anche un tesoro Va bene Possiamo mm. passare il, ne il, sì, il nemico ai turni Ora Lui attaccherà Rabbid Peach Perché è quella più esposta Me la ustiona Però non importa Perché Ha lo scudo Ah, l'ustione Mi sa che è obbligatoria E ora possiamo colpirla Non l'ha mielato Molto bene Anzi no in È realtà... molto bene perfetta. Non no, l'ha mi mielato Io mi scordo che Per il momento Ci sono una, una vista dell'eroe Cioè un attacco e mi attacca pure lui, bravo. Bene, ora Rabbi Luigi, tocca a te. Quindi vai dove è che sta la pianta lì. Allora, qua non mi posso mettere, mi posso mettere qua. Praticamente l'unico posto... E la puoi pure attaccare al 100%. Eh sì. Quindi adesso, ehm, prima di attaccare vorrei fare un'altra cosa, cioè prendere i soldi. Mm -hmm. <ride> I soldi sono sempre più importanti, ragazzi, ricordate qualsiasi cosa. Eh, vorrei uccidere quel Rabbid perché mi dà fastidio ne Però sinceramente preferisco mm. mettermi qua E qua Sì, così almeno non mi attacca subito Mi sa che abbiamo tipo 7 turni o qualcosa del genere No, ce n'è di tempo non ti provo Ok, Rabbid Luigi eh, Aspetta, voglio avvicinarmi con Mario perché sennò Poi Mario non potrà attaccare mm, Mettiti insieme a Luigi Oppure S salta su Luigi e trovati un altro posto Ah uh, qua mi attacca mi distrugge uh, Vabbè ti attacca dovunque abbiamo altezza, già testato niente bonus altezza perché non la vedo uh, Ehm boh mi devo mettere qua Qua non la vedo però Scusa lì? mi, Qui, mi eh... no mi, mi colpisce col fuoco Eh vabbè ti colpisce. Andi and... Fa pure danni non, non ti dà solo il fuoco fa danni Eh boh se mi metto Cioè ovunque mi metto a fare Se ti metti molto mette. lontano Qua mm. mi può Eh no No. Mettiti lì, sì sì non, lì. È, non prendo la pianta Eh vabbè, l'attaccheranno gli altri Mario Mario è tipo quello da proteggere A, mille, a 104 vi di allora, vita Allora sai che ti dico, io 40. Mi metto 100.004 di vita Allora mi metto qua Mario sarà quello che attaccherà gli ziggy Lui non può attaccare, quindi allora, miriamo la pianta Si spera, no? Ok, adesso tocca Rabbino Luigi io fino a lui. Spingilo fuori dai limiti, grazie no. Ah, è vero, non funzionano gli effetti sui mini boss, mi sa. Credo. Comunque sia una barriera perché credo che attaccherà me. E visto che c'è l'illusione, almeno evito di subirla. Mi sa che ci sono proprio gli effetti fatti apposta per colpire i, i boss. No, mi sta attaccando Mario. Perché? Pure. Eh sì. Ora speriamo che lo ziggy non attacca Mario, anche se lo farà sicuramente. Eccolo. E Mario ha 55 di vita Il che significa che un, un colpo della pianta mi uccida adesso Quindi devo solo scappare Non è 50 la vita C'è il critico Ah Quindi ah, eh, Rabbid Luigi Com'è di... che non può attaccarlo? Non è rabbit vero Rabbid Luigi ti devi mettere un pochino a Fare danni le... Vai le... il lato positivo ora Meno di Della vita che, am... che aveva Mario all'inizio <ride> mm. Ah, vediamo dove è Rabbid È là sopra E eh, non ci arrivo a no. Mario dall'azione sì, sì. Aspetta ci arrivo Se uso i tubi Voglio uccidere quel Rabbid E eh, ce la farò in sto turno Quindi se mi metto qua Tecnicamente la pianta non dovrebbe Cercare di uccidermi eh. Mi sono tipo 20 km lontano Quindi Facciamo fuori sto Ziggy qua Che ha dato abbastanza fastidio Adios Ok E adesso Rabbid Peach Uh, non può attaccare la pianta Mi prendo in giro C'è qualche tubo che posso prendere? No E che devo fare? Eh... Boh, mi metto Boh, non lo so <ride> <ride> eh, dove mi metto? Mi metto qua Non importa Le protezioni sono inutili eh, in questa battaglia Tanti i rabbits sono tutti morti Ok, la, la protezione almeno è andata Quindi non si può più nascondere lì E tu puoi attaccare adesso Ora che ci penso avrei potuto farlo prima Ah quindi funzionano Eh sì Avrei potuto farlo prima Avrei attaccato Ok non importa No, attaccato... Ma attaccavo Mario ci penso No Ah comunque sia l'ustione si può attaccare agli, altre, agli altri Alle altre entità Quindi se Ah sì Un corre verso un altro tizio e lo tocca Cioè va nella casella adiacente, gli trasmette l'ustione Tipo 20 di vita puoi farcela Sì In questo turno Ah allora, se metto qua Ah 42 ok Lo, lo uccido con Rabbid Luigi cioè in un colpo R er, Warb uh, Mi sa che lo spinge War. No No Vedi Quando fa l'effetto Quell'animazione quel, quell lì la, la fa Non importa quando Ma se Mario sì. avesse il colpo di grazia? Adios Ma pure, pure mielato Cioè ci dai soldi Bene Abbiamo ucciso Abbiamo ucciso la pianta pirabid Bruh <ride> Be gone, What? Non interessa nemmeno di essere sbattuto così a destra e a sinistra, basta che fa le foto. <ride> loro è il bello che hanno aspettato fino a mo per attaccare. Vabbè, anche loro volevano farlo. Luigi, sei riapparso dal nulla Meno male Pensavo fossi scomparso per sempre <ride> Ah E così tu saresti l'altra metà dell'inamico duo Mario e... e Luis Baffetto verde L'Amberto Vabbè, comunque sia Bentornato mm -hmm. 4 turni su 8, <ride> alright. <ride> non ho preso è danno. Non ho preso danno. Fratello, dove sei? Lo Bene, abbiamo ottenuto finalmente le sfere di energia. Che non so come si chiamano. Qui abbiamo il personaggio più OP dell'intero gioco. Yeah. E <ride> Luigi entra in squadra. 10 decimi colpisce fino a tre nemici dalla distanza. Altista del movimento potenzia la mobilità dell'intera squadra. 100 Battaler, rabolatore aggiornato. Elenco, abilità aggiornate. Migliorato eroe nuove armi disponibili. Amico, lo so. Rabbolatore sbloccato. Questo lo vedremo in un'altra parte. In parte extra. Eh, RS, amico, non ci interessa perché non abbiamo eh, Amico, <ride> non abbiamo amici. <ride> Amibo volevo dire. Eh, sì che ce li abbiamo gli, gli amiibo, abbiamo Yoshi no, Ma non è... funziona quello di per... no, Non ho idea cosa facciano gli amiibo qui Vabbè, per... vai, cose. vai indietro, cioè vai avanti voglio dire Vai avanti, qui non c'è niente da, da vedere C'erano Le... quei soldi, sì, lo so Quei soldi e i mm, Monis. Quelli che abbiamo visto durante la battaglia Monis <ride> Pianta Pirabid? No, no. Tra i prati verdi, mi sa so che è il tema di questa battaglia, non so. No, perché. non credo. Ho questo grosso, grasso presentimento. Bene, ora possiamo procedere. Intanto. Selezioni squadra. Abbiamo Mario. Abbiamo Rabbid Ribid bitch. E poi abbiamo mm. Goruigi. Solo esatto. tre possono stare in squadra. Sì. E metti, metti le armi pizzellate a Aspetta, lui Aspetta, abbiamo nuove armi. Allora, questa è peggiora. peggiora, diciamo. Anche se c'è il rimbalzo invece il miele che è il rimbalzo. Direi che è più utile del miele, però meno danni, sinceramente, non preferisco di no. Uh, per Rabbid Peach lo stesso, spinta è meglio di miele, forse, in alcuni casi, però ci sono troppi pochi danni, di meno. E poi Luigi, finalmente, anche lui ha un'arma pixelata che equipaggiamo subito perché è quella più OP. Quella di precisione, uh, quindi è uno sniper. Sì. Uh, precisione, quindi può colpire da molto lontano, molto lontano. E se non sbaglio anche... No Ok, uh, Comunque si ha C'è un nuovo effetto qui che possiamo vedere Cioè inchiostro uh, Miele serve a impedire il movimento Le azioni di movimento Invece inchiostro serve a impedire le azioni di attacco mm. E poi ci sarà un altro ghiaccio Che uh, impedisce, le impedisce le abilità Quindi sì uh, Però niente questa è quella migliore Che possiamo equipaggiare per Luigi non indietro. Per, uh, Rapid, Vabbè per Luigi navigo. non importa ormai Sì non importa però lo stesso Usione sarebbe meglio di spinta forse Anche se è un po' di, di fortuna Quindi non ci interessa Però queste le abilità Abbiamo 10 sfere per ognuno Se posso Ah ok con R Sì so. quindi non dovete preferire un personaggio all'altro Tanto sì. quando ottenete tipo Wow hai ottenuto 10 sfere Le, le ottieni per ogni sì. personaggio E mi sa che Sì sì eh, mi ricordo che quando sbloccate nuovi personaggi Come è successo per Luigi Ottenete tutte le sfere che avete mai ottenuto Per, per quei personaggi oh. Quindi che ne so Lui Metti eh, che avevamo 100 sfere Fino ad ora Che avevamo usato Luigi otterrà 100 sfere Appena lo sblocchiamo. Quindi ok Funziona mm. così Allora possiamo avere schia Salto schianto che è buonissimo eh, Martello Che è l'arma secondaria E anche questa è molto utile Oppure potere M Sinceramente anche, A parte che costa di più eh, Preferirei Una di queste due io direi sinceramente che um. Mario ha bisogno più di, di attacco secondo me Perché al momento è un po' troppo a base Quindi io comprerei questo per adesso Martello poi per Sbloccata l'arma secondaria si sbloccano sì, anche quelle Sì, lo facciamo dopo cose. Sì, poi sblocca l'albero qua, genealogico <ride> <ride> Quando eh, sbloccate le tre principali Poi si sblocca anche il quarto che aumenta la vita, cos'è il genere Sì, questo è un pochino inutile forse cioè aumenta i danni in zone elevate da 130-140 a 130, 140. 10% no, può sulla essere mi inutile. Sulla mischia? Come, come fai ad attaccare con il martello su... No, i danni in generale Ah, Questo in generale, ok Noi eh, ne abbiamo 0 suppongo sia, lo so, 50 150% Questo colpo, più a colpo aureo è abbastanza inutile Quindi sì, queste qui diciamo che le, le terrò da parte per un po' Mi focus cioè, focusserò su queste qua del momento, che sono utilissime poi per Rabbid Peach Vediamo Abbiamo doppia scivolata Che è utilissima Sentinella Che costa troppo Ah non abbiamo abbastanza Per nulla E poi la cura Che è la, una, la seconda abilità Di Rabbid Peach Tutti i venti Per Rabbid Peach Sì Perché sono OP Cioè doppia scivolata È utilissima Pure la sentinella eh, La cura La cura è essenziale Cioè senza la cura Non vincete nessuna battaglia Ve lo dico eh, Per Rabbid Luigi Anche se non ci serve niente L'unica cosa che possiamo comprare è L'indebolimento Che sinceramente Non è molto utile Con abilità Il razzo sarebbe Mm, nemmeno Io, La scivolata vampiresca è molto più utile Ah comunque i nemici hanno le, Lo stesso tipo di armi che hanno gli eroi Tipo il razzo era quello che aveva La pianta sì, pirata mm. uh, Niente per adesso direi Non compro niente con Rabbi Luigi Perché vorrei più la scivolata vampira, vampirica E poi per Luigi Che è quello che ci interessa di più adesso Visto che è utilissimo Lui può fare un doppio salto team, proposta, troppo Sentinella 10 uh, La potremmo prendere e questa è troppo costosa. Vediamo la cosa ci sblocca: qua danni per la scivolata. Ce ne sono 4. <ride> 4 upgrade di Questo ok. Salto purificatore è molto utile, però per adesso non ci serve. Uh, questo il, il raggio del salto team è molto utile. Uh, questo invece è danni bonus per le zone Bele lavate. Bene, che, che ce lo potremmo permettere: sì, questo, però no, in realtà no, perché costa 20 e più 10. Eh, io in realtà per adesso Forse il doppio salto vorrei tenerlo Quindi Però la sentinella è utile Quindi prendo la sentinella Ok Adesso Che abbiamo tutto Possiamo mettere le armi secondarie A chi le abbiamo comprate Quindi Mario finalmente Arma secondaria Steampunk eh, Mi... Ci sono quelle steampunk Molto bella eh, C'è questa qui ovviamente Che è potentissima eh, abbiamo, il danno da abbiamo il rimbalzo Come vedete danno da rimba Il danno è 90 Questa e a queste 60 più possibilità eh, 30% più 20% per i balzellosi mm -hmm. fa davvero buonissimo ovviamente sono fa a 30% ma fa corto, male buonissimo. fa buono mm. ok poi per questo niente per Luigi arma secondaria che è sempre steampunk abbiamo il macinnissimo macinnissimo ok mm -hmm. che ha l'inchiostro 50% di inchiostro contro i balzellosi cioè è buonissimo e niente, è buono, è buono e basta non, non so che altro dire Bene, quindi per adesso abbiamo finito di setupare le cose qua E eh, possiamo andare avanti il livello 6 è l'ultimo livello di oggi Are you sure about that? Sì, ne facciamo due a parti Tipo così escono Cosa dire il numero di parti Tanto sappiamo no, il numero di mondi no, no, Il numero di mondi no, lo sappiamo no, già abbiamo già detto la scorsa parte no. A parte che non era sicuro Poi dove stanno i tasti qua? Something's not Something's wrong I can feel it Something's wrong I can feel it Ah madonna questi puzzle Quanto li detesto però Basta controllare di più Non andare avanti Vai indietro Let's go forward Forward Allora vediamo Qui abbiamo il tasto verde Che ci sblocca il cannone Del mega bug e facciamo subito mm, questo puzzle di monete blu se non sbaglio Si sì, è sempre il monete blu O cerchi blu è lo stesso Come cerchi blu, monete blu <truh> Poi si <ti> torna indietro <truh> E si collezionano Vi danno mente. un botto di tempo in più Perché cioè si aspettano che a questo stage al gioco siete ancora un po' nabbi. Abbiamo sburato una nuova arma per spero che sia Luigi oui. Qualche spunzo Ok la vediamo subito Anzi no Dobbiamo uscire da qui prima Beh comunque Luigi Non aveva nessun'arma Per ora Quindi faranno più o meno Tutto schifo Sì Allora vediamo un attimo Che arma è Meglio com'è Luigi. È, <ride> è l'unica più potente Del Pizzerate No Non è il più è. potente È praticamente identica A questa Solo che fa meno danno E al posto dei balzellosi Ha la probabilità Contro i bestioni Che non abbiamo ancora incontrato Che non abbiamo incontrato Sarebbe utile Contro i bestioni Però sinceramente Uh, ammazza se spazza <ride> No, sinceramente preferisco più danno che contro i bestioni Che sono molto fastidiosi i bestioni però Ovviamente lo sniper di Luigi è un po' un riferimento al Porter portergeist Oh, no Sherlock Dov'è uh, dove è che dovevo andare? Non mi ricordo Di qua? Di avanti No, di là si va avanti De Devi andare avanti perché shot, sennò non puoi risolvere il patto Shh. Ci stanno altri pulsanti uh, troppi tubi non sbloccati qua serve a spingere non si può uh, qua dobbiamo andare avanti No qua si inizia un capitolo no. Eh mi sa so che devi per forza spingere Che cosa attiverebbe questo? Non lo so Beh vai avanti vedi Ci cioè, vabbè, essere tipo uno dei delle scatole bianche Da attivare con quello C'è un casino distanza No contare. aspetta secondo me c'è qualcosa che ho mancato perché c'è qualcosa che ho mancato secondo me Perché c'è qualcosa che Secondo me ho mancato E quella non c'entra Ok, di qua andiamo Un attimo, qua si torna indietro Eh no, mi sa che... Ah è... beh, hai, hai sbloccato quello verde, esatto, quindi ecco ecco Beh, qua è soldi, però E hai sbloccato anche una barriera la barriera blu Che adesso dov'è, non mi ricordo Sta più avanti, questa è la prima stanza Sono tre stanze, lo questo puzzle Lo so, smarco so, non ti di più parte che prendiamo questi soldi e questo soldo, pure non ve lo dimenticate, è molto importante se non sbaglio qua, se andiamo sì, indietro, esatto, c'è cioè, il cannone c'è anche un altro soldo lì Dove? Uh, lì dove, dove, dove Money. bene, andiamo un attimo nel cannone per vedere dove ci porta e ci porta all'altro lato di quella barriera che possiamo aprire Boom, e siamo liberi dun, dun, dun, dun. e ci sblocca anche questo tubo che voglio prendere Dove eh porta. Okay. <ride> non fa niente va bene Mi sa che apparirà qualcosa Boh non lo so Controlliamo invece il resto Ecco qua si è aperto un altro coso Boom eh, C'è ancora qualcosa che manca Si sì. sinistra Dove c'era qualcosa ecco, dietro Si è verte. aperto un cerchio rosso Allora Via <ride> ecco lo sapevo stanno su questi qua. Ecco. Miss like a pro. Miss like a pro. Dove stanno? Ah. Lì, lì lì. E poi avanti giusto. Per forza sì. Ah, il tubo serviva per una moneta. Aspetta, aspetta. Quella mi sa... Non... Dove sta? Maria? Non è vero. Dove sta? Non c'è. Non c'è. Marco mi hai tradito. Allora. Ah, ecco vedi dove stanno. Eh, ah, Puoi ricominciarlo. Traver, lo so. Dobbiamo tornare a farlo Scusate Beh, ragazzi però qua ci vuole per forza il 100% perché tornare indietro e fare ste cose è una cosa impossibile eh, Mi sa che ho mancato già qualcosa No No ok Coso giallo e poi si va avanti lì in quella stanza non c'è niente Coso giallo Devo andare nel tubo Non vado nel tubo C'è una qui E poi l'ultima è qui Perfetto 3 Due. Ah, quel tubo è no. tutto inutile, Eccolo come non detto E <ride> eh, ti ho detto, sarebbe spawnato un trofeo, secondo me Era la cosa più palese, cioè non posso mettere un'area così e non fargli fare niente Bene, quindi abbiamo completato questo altro puzzle e ci dà un'arma per... Rabbid Luigi No Baston Bowser, ok Che eh, probabilmente mette più forte allo steampunk più forte no forse più avanti no, uh, solo <ride> 5 danni in meno con il miele però preferisco rimbalzo di gran lunga quindi sì anche perché l'arma col miele ce l'abbiamo già con Mario quindi non ha senso averne due bene ora possiamo andare avanti finalmente queste scatole dovremo rifarle poi quando sarà più avanti perfetto allora saliremo sulla torre probabilmente Sì Ok, una battaglia. Qua non posso muovere la visuale perché, perché mi vogliono far vedere la torre a tutti i costi. Ok. <ride> Sconfitti uh, tutti. Ciccioni? No. no. Niente, niente ciccione. No, ci sarebbe stata una battaglia. Niente bestie cicciose. Oh, oh, oh. Allora, che cosa abbiamo? Zig zig zig zig zig zig zig, zig, zig, zig E un balzelloso. Perfetto. <ride> Solo uno. Allora, abbiamo una nuova abilità con Mario, come vedete, qui. Cioè, no, in realtà, perché non ce l'abbiamo. Cosa? <ride> Allora tu puoi andare no Allora tu puoi no Allora facciamo così Rabbid Peach Andrà qui Ci arrivo con Mario non lo so Attacchiamo lui per il momento Mielato perfetto Ah è morto ok Mielato è mm. mortato uh, Mi serve la uh, Barriera Io direi di si sì. cioè, Sono, sono esposto molto mi, mi sa che potete attaccare solo una volta anche se avete due armi Ok, ciao Oddio, per fortuna mi sono messo bene Allora Non ce l'ha Ok, uh, voglio provare l'arma con Mario Però direi che non è momento Visto che là ci sono 40 nemici che mi aspettano Quindi direi che mi metto qua dietro Sì Adios, amico Sì, gli zighi primitivi sono molto facili da uccidere. Posso andare a Luigi, grazie. Non ci arriva Luigi. Non fa niente perché col suo sniper, come vedete, possiamo già... Ho detto, come <ride> vedete, col suo sniper possiamo già raggiungere quelli là anche se non li vediamo. quindi. E eh, inoltre abbiamo la sentinella. Dai, distruggi le sarà coperture. Un Potrei però alla fine se ne andranno da quelle coperture, quindi non ha senso. Ma piuttosto... Sentinella. Sì, piuttosto gli mando la sentinella. Che si cambia con questo. Sarà anche una buona distrazione per i nemici. La sentinella è un'altra entità che fa un, um, un viaggio. Attiviamo um, tutte e due le viste Esatto, anche Luigi ce l'ha. <ride> che in realtà si chiama Sguardo d'Aquila, quello di Luigi. Quando un nemico o, o un Luigi... amico entra nell'area del, della sentinella, il, la sentinella esplode. Quindi bisogna stare attenti. Sì, in realtà un amico no. Però se sta un amico Davvero. dentro, li fa danni. Ah, non lo so... Secondo te perché dovrebbe esplodere quando ci passa? Eh, per, per rendere più difficile il... il cosa. No! Ma Guarda che vogliono attaccare Luigi. Ah, ok, ecco, vedi. Molto eh, utile. C'è ecco. anche un sacco di vite. C'è praticamente quanta vita eh, quanto Luigi. No! Perfetto, ora tocca la sentinella. Luigi non è sempre quello che ha più vita di tutti. Invece me ne no. possiamo attaccare la sentinella? No, perfetto. Peccato quello Non stavi attaccando la sentire lei stai andando nella sua stessa casella eh, Posso andare da qualche parte? No, no, no, no non avrei fatto Posso usare Luigi per andare no, da qualche parte? Non avrebbe molto senso una Se, se, puoi più, se non idea. puoi saltare con Rabbit se non cioè puoi saltare nemmeno con lui Andiamo, andiamo and eh, and Su per il tubo Su Super il tubo eh, Ci mettiamo uh, sì protetto. sì, protetto. Tecnicamente potrebbero mettersi là... Attacca perché cambia? Non ho cliccato niente. Mm, no, no, no. Ah, mi li ha, ha disattivato. Oh. Bruh. Ok, allora ci mettiamo qui. E vi mostro l'arma secondaria. Che ha un cooldown in realtà, quindi non dovrei sprecarla così. <ride> eh, eh, sai che c'è? No, uso quella prima no. Tanto c'è il mio e lo stesso quello one shot, quindi... <ride> Sì, allora quindi adesso Rabbid Peach dovrai fare una cosa un po' stupida Cioè metterti qua Per permettermi di andare con Luigi uh, Puoi mandare due sentinelle se il non si sì. carica Ok Mi sa Anzi no mi Nemmeno sa ci arriva Non lo so in realtà, mi sa che la prima si distrugge ah. E allora mi devo mettere per forza qua, boh non importa se ti metti qua o ti metti nell'altra parte, non ti attacca nemmeno. la copertura, boom. Come no? Non ha la hit point, la copertura grande. Boh, non ne ho idea degli hit point. Sì, la è... sentina verrà distrutta. Non so perché non si è mossa questo turno. Però vabbè. Forse perché il nemico che, che, che stai puntando è morto. Ah, probabile. Ah, resta il fatto che è utile come distrazione Adesso Mario Ora Mario Ora Ora Mario eh, Che, che arma ho io aspetta? Uh, non me lo dice No non mi dice con chi è efficace uh, Visto che non mi fido di questa sì, c'è il 60% 1000, Però Mi faccio vedere no, un ma... po' come funziona modella crani distrutto <ride> modella crani <ride> <ride> li modella anche in modo efficace devo dire uh, luigi ci arriva al tubo <ride> si sì, che ci arriva luigi è, è movimentato diciamo ehm um, luigi non ha la no no no sì. per qualche motivo mi ricordavo che luigi avesse tipo la la doppia scivolata preinstallata Fa più danni però colpisce pure me Quindi non ci tengo Git <ride> È morto oh. doppi. Ed è per questo che il rimbalzo è meglio della spinta 3 turni su 6 ovviamente Perfetto uh, per C'era nulla, soldi Perfetto ora possiamo andare avanti i <ride> <In> soldi <ride> Money Hello money. I like money Hello I like money eh, Dovrei prendere questo fungo oppure c'è una battaglia qua tipo. Sì c'è una sono... battaglia ma mi sa che è l'ultima quindi non importa se lo prendo oh, Ok um, Invece mi sa che importa se lo prendo Vabbè, però non lo prendere visto che nessuno ha preso danno Vabbè no, me lo no. lascio là Cioè non ha senso lo Potrei anche tornare indietro a prenderlo se mi serve più avanti Appunto <ride> In realtà no Perché non puoi oh, oh, oh. Sconfiggi tutti Abbiamo qua un ciccione rotondo Che non metallo. possiamo uccidere non è nemico Se i miei calcoli sono esatti Quello è un cateniaccio Che calcoli fai per sapere il nome di qualcosa? <ride> Complimenti Bipo Adesso sì che puoi definirti un professore di astronomia Allora di astrologia. Per ora sta dormendo appena si accorgerà. Di noi si sveglierà ansioso di morderci. Oh, o forse no. punterà uno di quei nemici. In effetti i cateniacci non si fanno problemi attaccano l'obiettivo più vicino. La ah. no, buona notizia è che, te, che eh, il catennaccio attaccherà solo quando avremo finito il nostro turno. Esatto, quindi Boris, è il turno nostro e quello nemico. Esatto Boys, il catennaccio era 4 caselle che vi sembrava poco però. Ops. Che hai fatto? Sento. immagino se avessi quittato. Eh, sembra poco, quattro 4 caselle, però è tutto questo, 4 caselle, quindi non è, non è di certo poco, soprattutto perché fa 75 danni. Uh, I 75 danni sono, sono melee eh, sì, sono così, eh, una casella praticamente di attacco, cioè quella adiacente, però non vi fate, cioè è forte, però come ha detto Bipo, eh, il catenaccio Ecco si è svegliato Attaccherà il nemico più vicino Come vedete adesso Sta puntando a lui Sta Ziggi. puntando a lui E gli appare anche un simbolo sopra Quindi se noi teniamo le nostre distanze Se mi metto qua per esempio Ucciderà me eh, Forse No ora sta puntando a me vedi <ride> Sta puntando a B Se mi metto qui Come vedete non mi dovrebbe ah, calcolare Quindi io mi metterò qui adesso scusa Puoi fare la scivolata o Ziggy e andartene si sì, è vero eh, vabbè. Sei scemo Puoi annullare mossa di Mario non posso davvero? Perché, perché dovrebbe essere una cosa? Io, io sapevo che potessi annullare no. la mossa di qualcuno non fa niente non fa niente uh, vista delle rue si sì, ci sta ora così colpisci qualcuno quando scappa dal dal, esatto. dal non posso attaccarlo <ride> attacca l'altro non puoi <ride> uh, Sì, allora mi metterò posso fare un scienzo ah, sì che a lui. puoi perché okay. prima non potevi farlo? Anzi, ah, sì, perché era Rabbit Peach e no, non. <ride> GG Marco. Allora, <ride> ci mettiamo. Io, sai che ti dico, userei prima il Rabbit Peach perché. Così poi con Luigi posso andare. Salta con avanti. Mario. No, no, no. Guarda cosa voglio fare. Intanto tu cerca di ucciderlo, grazie, ti prego. Ok, meno male. Tanto è l'unica cosa che avrei fatto in ogni caso con Rabbit Peach. Cioè, non c'è nulla che, vorrei a... che avrei fatto. Quali sono troppo lontani. <ride> E ora con uh, Goruigi possiamo scivolare a lui Goku. Ok Prendi Prendiamo i soldi vedete. E poi salto sul rabbit Peach Non posso fare il doppio salto ancora, no? E ci mettiamo qua giù Meno Una male che il cateniaccio segue Bipo Perché sennò sarebbe orribile E abbiamo quello lì in vista proprio... Anche se in realtà Sai che ti dico? La sentinella potrebbe essere più utile Lui lo attacco subito Però se carico lui eh, no, no, no, che tanto poi gli ziggly li uccidiamo già da subito shut, E poi la, la shut, sentinella shut. rimane ferma eh, Ma loro, loro camminano, la sentinella comunque sia... Eh, eh sì, e noi li uccidiamo la con la, la, la cosa dell'eroe <ride> okay, Non dopo. mi fa avere il di, di attacco <ride> da sentinella, ok? <ride> In, In Luigi sì. è seduto sulla sentinella attualmente no, no, no <ride> la sentinella No, comunque, eh, se lo mando qui, quello coso lasci passare in mezzo sicuramente. Vabbè. E potrebbe essere una buona distrazione. In alternativa, posso ucciderlo qua, sì, forse. Ma in realtà, non lo uccido. Eh. Manda la sentinella allo ziggy, allora. Oh, yes. <ride> e poi anche questo. Così, una volta che prova ad avvicinarsi, moriranno di una morte. Dolorosa. Sgradevole. Ora schippiamo perché non ci serve abilità di Rabbid B. Brb. Birb Bene. Lui come vedete morirà istantamente. <ride> <ride> dopo la scivolata di, di Rabbid Peach. Cioè non di Luigi. Non serviva altro. E adesso il cateniaccio punta la sentinella che è una buona cosa per noi. Perché vuol dire che non ci darà fastidio. Adesso lui morirà perché. Oh, eh, sì. Prima si prende quello. Ah, e viene rimbalzato via. Sei stato fortunato oggi. <ride> Premi Y facciamo veloce. Attacca Mario, ok. E adesso Mario contraccolto. Alla fine. <ride> Lui si fa targetare dal categorio, mossa molto stupida. E adesso tu immuori. In... <ride> no, non ci arriva. Vabbè, lo uccidiamo. Il... Allora a questo sì. punto targettiamo il bazelloso Lo ziggy è tipo bloccato lì. Sì, infatti. È bloccato lì, eh, può, può attaccare Mario probabilmente, però non so quanto gli conviene. Gli <ride> ho sparato in faccia e non è morto lo stesso. <ride> Mettiamo più distante dalla catagnaccio c'è possibile. Eh, lui... Sì, dai, uccidiamo lui. E poi abbiamo Rabbit Peach, che è, praticamente, che cosa può fare? Potrei fare un attacco suicida, <ride> praticamente. Andare, andare vicino al Ziggy così... Eh. Qua non lo vedo, però. Se metto qua si sì, qua lo vedo <ride> lo potrei fare eh? puoi potrei... metterti lo scudo così ti fa meno attacco oppure mi metto qua e eh, sempre lui hai 100% Smart. pure sul modelloso quindi <ride> lo mielo lo mielo quasi rimane fatto <ride> <ride> adesso tu rimani bloccato lì ecco qua schippiamo cateniaccio distruzione il cateniaccio ha già ha già cambiato ah, tocca ai nemici <ride> e ora dove vai? Eh? E dove vai? E, e dove? E dove? <ride> Non è nemmeno esploso. L'ha fatto sparire e basta. Sì, 2 su 5 turni. Assolutamente outplayed. Sto livello. E mi ha curato. Ok, quindi Mario 35 danni. Capitolo, il capitolo più più più. Okay. In bilico, 100 monete e 10 sfere. Che ci serviranno tantissimo. adesso prima di chiudere, effettivamente. Controlliamo le sfere così. No, eh, devi continuare. Devi, devi fermarti. Ah, 7. Allora, lo faccio adesso. Elenco abilità Mario. Quante sfere ha? 10. Allora, potrei prendere questo. E devo prenderlo, effettivamente, perché ho già questo. Quindi, lo stomping sarà moltissimo utile. Per Rabbit Peach, per Rabbit Peach, abbiamo molte opzioni. Tra cui la cura, essenziale. Più scivolate possono essere utili, ma per adesso direi che non sono molto, diciamo, utilissime. Cura. La sentinella può essere utile ma più avanti, ce l'abbiamo già con Luigi, quindi cura is the go to Perché la sentinella di Luigi costa di meno? Perché la sentinella di Luigi ha meno raggio, se non sbaglio, di quella di Rabbit Rabidfish ah. Cioè è sì, meno veloce? Sa, no, no, ha meno raggio di esplosione Ah, no, no, non sì, è sì, sì, mi ricordo che è così Bocchi. quella di Rabbid Peach mi sa so che tre caselle, invece quella di Luigi 2 o una. Non lo so, adesso e, non mi ricordo esattamente. sono le caselle intorno. Vabbè, adesso prendiamo con lui questa, come avevo detto, la scivolata vampirica che ruba la vita agli avversari. E poi abbiamo eh, con Luigi niente. niente. Potevi prendere questi prenderlo. ma non sono utili. No, no, fa. Cioè 20. il primo livello è più 5%, cioè non, non fa nessuna differenza, quindi possiamo anche lasciarlo per adesso. Ok, vai avanti, non eh, andare lì dall'altra sì. parte. C'è qualche cosa nascosta o no? No Ok non mi fa morire la visuale perché voglio prendere i soldi e voglio vedere i soldi dove sono Ah Oh oh Ponte inutilizzabile in vista Sarà meglio trovare una sala alternativa se vogliamo proseguire mm, Non lo so quella, quella strada che si vede benissimo mm. <ride> Io ci voglio andare al cielo stesso Fammi passare Dai Mario salta Cioè Mario e Luigi <ride> possono tranquillamente fare un salto team oltre il ponte Cioè no eh Ponto utilizzabile! Sbloccano, sbloccano i poteri di salto Soltanto durante le battaglie A quanto pare Allora Qui dobbiamo Siamo costretti a prendere il cannone Questo è un po' un puzzle uh, Attiviamo qua E cosa fa girare il cannone? Sì, quindi? lo so Quindi Ah voglio Raggiungere tutte queste zone Ovviamente Quindi andiamo prima sopra un attimo uh, Potrei già prendere questo in realtà Però Non so se lo voglio Voglio andare dall'altro lato qui Quindi andiamo qua Giriamo il cannone Ok, prendiamo i soldi Giriamo il cannone Ah, no, okay, fa okay, il ponte, cosa... ok, ok Sento dei rabbi da ridere Cercherò di ignorare <ride> per, per pura sanità mentale E adesso che dovrei fare per sbloccare l'altro lato? Non ne ho idea Vediamo Se vado qua E qui sta, sta un trofeo lì Ok, quindi adesso dovrei andare di nuovo sopra Cosa oh, ho capito fare? Sì, per il momento non sono difficili i puzzle, meno no, male No, no, Dave, quello, pendilo, pendilo, quello Gira How dare you? Oh, giro, giro Torna indietro, sblocca quello. Ma come ci arrivo sopra? Con il coso rosso, giralo di nuovo E cos'è, vuoi andare avanti? Yawks io <ride> Perfetto Andiamo su, prendiamo il trofeo E poi andiamo avanti Ora, prendiamo questa immagine 3D Come fai essere? <ride> Sono troppo forte, l'ho previsto eh, Non ho nemmeno visto di chi è la modella Pianta Pirabit okay, E adesso sì, devo aprire quel passaggio avanti Quindi adesso torniamo indietro, facciamo la strada di nuovo Uh, giusto? Ah, no, devo, devo eh, solo cliccare questo. E poi rifare la sì, strada Un <ride> Pochino noioso nel processo, però. Tutto per uh, i soldi. Eh, Potevamo infatti, mettere, mettere due cannoni invece che fare il cannone intercambiabile. Molto no, più facile. No, you. No, you. Almeno l'animazione è veloce, però. You, you, you. Perfetto, e possiamo procedere. Cacchione. Quella bacchetta era piccola da noi e ora è enorme, la prossima volta dovremmo portarci dietro un bel burrito. <ride> che, che cosa c'è? <ride> così così diventa enorme. <ride> il burrito Col, Come si è infilato nel, nel ponte piuttosto come il ponte si è infilato. Sì eh, sì, appunto Oh no <ride> Money I like money. Ok, bene. Ora che abbiamo preso tutti i moni, e qui c'è un altro moni, e c'è un altro tesoro. Che è un altro modello 3D. Di Go Beh, nel coso lì delle battaglie, centro battaglie. Che centro? Uh, voglio vedere se. Voglio vedere um, le, le statuette. Mica stanno qua. Ah, bisogna tornare al castello. <susurra> che, <susurra> che cacchio. Pensavi fosse qua, c'era un, un altro ponterotto. Ovviamente, noi siamo venuti da dove? Da, da qua, lì da quel ponte sì. lì Quindi qua su non ci possiamo arrivare niente bisogna andare di qua Ci blocca ancora visuale come allora, il capitolo 7, 7 ci, ci fermiamo A quanto sta? Ma siamo? salva No no ci dobbiamo fermare prima del 7 sicuro Ma ma il fatto è salva o no? Se torna al castello di Peach sicuramente è salva E eh, allora torniamo al castello di Peach e poi andiamo Torniamo Ci vediamo alla prossima puntata Oddio Aspetta oh, E eh, vabbè Mi sa che dovremmo fare una un, un, un, cosa puntata Affascinanti i Rabbids hanno costruito una nuova struttura Dall'ultima volta che siamo stati qui I miei sensori ne sono certi È un luogo dedicato all'amicizia e alla collaborazione ovviamente ora E ovviamente ore e ore divertimento Dovremmo entrarci subito? No, davvero Per una volta sento le vibrazioni positive Dovremmo entrare Jokes on you No <ride> Vabbè, eh, sì, ci vediamo alla prossima parte. Però questa salvato. parte è già troppo quindi, niente. Lunga. Allora, ci vediamo alla prossima parte. Cioè, Nessun ne taglio, nemmeno uno. Dove? Nella prossima parte di Mario Rabbids. Dove eh, andremo avanti nel capitolo 7. Quindi, ci cioè, vediamo alla prossima. Iscrivetevi, sondaggio, commentate, mi piace, addio.